Zombie Apocalypse, Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti, nuovo video Get Red With Me questa volta e questo è un Get With Me dove vi spiego solamente come mi sono trovata con i prodotti fino a quest'anno e questo come farvi dire un po' di più io e appunto un video di... Eh, parliamo un po' insieme eh, di quello che mi piace di più fare quest'anno anzi non più che altro fare ma organizzarmi se riesco perché non è detto che ci riesco comunque niente eh, vado alle ciance e proseguiamo col video dunque io mi truccherò non so adesso sono deciso se truccarmi o con pre-tirare o con questa qua io direi più con questa qua perché sento più il, come se fosse in estate perché c'è un caldo tre, strepitoso non dico esagerato ma quasi e, quindi questa, questa palettina qua fa il caso mio secondo me che mischio un po' di questi colori anche vediamo, vediamo fuori. intanto cominciamo a coprire con coprire con coprire occhiaie non so più parlare aiuto stavolta mi ho preparato tutto perché se no veramente non ce la posso fare se non mi cade tutta l'imbarcatura, cioè qui. Aiuto, ho paura fare una brutta cosa con questa spugnetta della microfibra. Io preferisco andare perché non è... questa qui è della come si chiamatela eufidra ma non so come può andare quindi prima vado con questo ed è meglio ok benissimo perché voglio evitare qualche brutto qualche brutta sorpresa e cioè allora ho preso come correttore L'infalibro L'Oreal di, eh, sì, appunto l'infallibri L'Oreal. Ehm, come dire, concealer, correttore concealer 327. Casmi, ah, siete clementi. Ma eh, ho registrato stamattina e sono di nuovo sbattuta perché ho fatto un po' di, di, di, di sonno. Ho dormito un po' e quindi sono un po' sbattuta non ci fate caso se mi vedete sbattuta e niente ecco qua ora vado con la spugnetta a picchiettare tutto il prodotto wow funziona sì sì funziona anche se l'ho picchiettato un po maluccio ma vabbè E niente. Allora, questo è il 327 Cashmere concealer infallibile di L'Oreal. Come mi ci trovo? Bene. Diciamo, non è male a parte questi cazzo che ho. Ma eh, sono io che non. non so. Allora, Primis PS. Ci tengo a dire che non sono, appunto, una truccatrice. Ossia, sì, lo dico in italiano perché non, non, non so se si può dire make up artist. Ma, è appunto, quello che non sono Io, una make up artist, non lo sono. Quindi, non mi vanto di altro. Comunque, questo è ehm, il collettore che non ci sto trovando bene. A parte queste chiazze che non sono belle da vedere, ma le copriremo con della semplice cipria che è della Rimmel Stay Matte. 006 Worm warm beige, vedete? Anche questa allora, questi due prodotti li ho presi uh, un mese fa um, a i Profumi e li ho pagati intorno alle 2-3 euro non di più, credo. Questa sì, mi di sì. Se cioè non ero, non voglio sbagliare. Se a caso mi mi spara mi mi mi prezzi, mi mi mi nell'info mi qua mi eh, se no, non so come fare ragazze vi dirò man mano che faccio nell'editing eh, i prezzi casomai vado a riperirli online, online su dei prodotti che... allora come mi sto trovando con i prodotti benino dai non sono male con queste palette anzi questa che io ho ancora che mi è stata omaggiata dalla mia zia questa che sto ricensando adesso i... gli ombretti mh non sono mai su Sephora ma Sephora è cara quindi gioco con quello che ho se posso acquistare ah, Pink Panda non mi ripenevo il termine e nulla so, eh, sì l'ho già detto caso me lo scrivo nell'inbox. box no oppure ma nel montaggio vediamo dunque cosa devo mettere adesso ah si sì, tolgo qua queste perché tanto cose ci servono queste come ombretto andrò su questo qua, questo qui. Uno scuro e uno chiaro. Vediamo un po' cosa esce fuori. Da. Dai, che belli che sono! Ma presi le mie zie non sono male per niente, tutto sommato. Li stavo un po' disdegnando invece alla fine scrivo benissimo. Una buona textura non fanno neanche polvere per niente, non spolverano come pensavo io, molto belli, mi piacciono, una bella palette, questa che palette è, aspettate un attimo che ve lo dico, penso che l'abbiano presa ad acqua sapone, perché se no dove, dove volete che l'abbia presa, ad acqua e nulla, voi come state piuttosto, non ve l'ho ancora chiesto, scusate, ero presa dalla... dalla mh registrare e non sapevo più che cosa poter registrare quindi ho detto provo a registrare che video vediamo come viene fuori ed eccomi qua registra poi allora io vorrei, vorrei andare anche con un po di intensificare il il make up con un blu no un grigio adesso ve lo faccio vedere oh, è un grigio grigio argento Oh, che bello che è, bellissimo dire di nuovo che non sono una tru e nulla, questo è il grigio che mi piace molto di più <coughs> e te è anche molto pigmentato allora cosa altro ha ma non, non scrive grazie bene altri. Ah, perché io non ho calcato bene. No, ma calcare qua, sono troppo delicata, non ce la faccio. Non ce la posso fare. Vedo tanto se sono riuscita a calcare qua, ma di qua sto attenta perché ho degli occhi molto sensibili. E anche questi sono sensibilissimi, quindi no, no, no. Come mascara, questa notte non metto niente perché sono libera di metterlo, ragazzi, Mascara. Comunque, come mascara... È vero, il mascara non è un make up, se non c'è il mascara. Guardate, lo metto un pochettino per accontentarvi. Questo mascara è della Rimel. Rimel Speed Super Speed Volume Flash, questo qua che anche questo mi è stato omaggiato perché non l'ho comprato, mi è stato omaggiato su YouTube qualche anno fa quando ancora avevo l'altro canale però a sto punto uh -huh, eh, mi, mi, sa mi sa che mi tocca ricomprarmelo perché non mi va più di vincere da nessuna parte su youtube preferisco comprarmele da me le cose non perché voglio essere cattiva no ci mancherebbe altro però pre preferisco essere più accontentarmi su quello che ho già cioè adesso ok fatto ho fatto troppe passate già basta e avanza allora adesso viene il bello siccome che io qua non ho molte macchine non ho un brufoli né niente grazie a dio poi magari ho urlato troppo forte vado con la col bronzer se lo se piace, lo trovo un attimo solo quando lo trovo perché è quello della rimel sembrato rotto e questo qui è della Rimmel vedete, eccolo qua Sun Shimmer eh, 004 Stay mat sì sì, 04 Stay mat. e questo si può dire che l'ho quasi finito yeah, vai e oh, boh! tanto per dare una leggera Color, color, come si dice mm, colorazione le, colore, pigmentazione del tutto lì cosa c'è qua? niente ok tanto poi lo edito metto un po di illuminaggi che quello non ci sta male se so il presetto dove si ma guarda un po' non riuscivo ad aprire i miei questo è quello di Makeup revolution I lecture like bellissimo adoro troppo bello bellissimo wow e niente e questo è l'illuminaggi bellissimo. l'illuminaggi perché lui dice Fabiana Lizzi, non so se la conoscete, ma dubito che non la conosciate. Io non lo voglio imitare, però mi sta troppo simpatica, ecco perché tipo Illuminagi... Eccoci fatto, Wow! Scusate la pausa era necessaria perché non trovavo alcune cose E niente, questo è il trucco Sperando che vi sia piaciuto Sto cercando se trovo un altro lucido labbra un attimo solo Metterò quello di Valentina Ferragni alla labello Labello, labello, labello Questo qua Vedete? Questo qui che... Sì, lo so che non si vede Lo metto così, va bene? Ok che questo qui mi ci sto trovando bene, non appiccica nel niente, sì, mi ci sto trovando davvero molto bene. Non so perché, ma sta diventando anche il mio preferito, tra l'altro. Quindi, non è appiccicoso. No, non l'ho messo ancora. Mi Sto facendo così perché voglio vedere se ho le labbra No, ma nulla. Vedete se c'è il rumore della televisione, non ne posso fare a meno. È un po', eh, non ci sente tanto bene quindi dovete pazientare allora, ecco qui. Dunque, questa è la mia cap che ho voluto fare per l'inizio e la fine, anzi, la fine e l'inizio del nuovo anno. E dunque, questo è un video per stare un po' in composta la compagnia. Se questo video vi è piaciuto, non vi basta che mettere un bel like di supporto, un commento e. Sì, l'uscita la parola non è male, dai, mi è piaciuto molto e perché no, se mi va appunto, um, a presto, ciao, un bacione, ah, like, attivate la campanella e iscrivetevi, attivate, sì, la campanella, lo fate troppe volte, va bene così, ciao, faccio la foto. Tá o Corinthians, né? Curitini.